Caro Giannini, ancora mm. buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti i nostri amici. Abbiamo parlato qualche giorno fa dell'approvazione mm. del decreto energie e fortunatamente da ieri eh, si incominciano a vedere già gli effetti in molti di distributori. È, inc è, è, è incredibile, è incredibile. Quando okay. apriamo bocca noi di Radio Kiss Kiss eh, certo. subito ci danno rete. Oh, certo. eh, le prove sono prove. Eh? Ribadiamo che il provvedimento prevede 25 centesimi meno al litro sul prezzo di benzina e gasolio almeno fino al 30 aprile, quindi confermiamo eh, questa cosa. È già qualcosina. Possibilità per le imprese di latte fino a 24 mesi il pagamento delle bollette di luce e gas è una mano anche questa aumento della platea delle famiglie che potranno ottenere il bonus energia sulle bollette si su, su sì, hanno modificato l'ISE. è stato portato a 12.000 la cassa integrazione in deroga per i vari settori più colpiti dalla crisi dovuta alla guerra che sono soprattutto l'autotrasporto e il turismo a dirlo. Poi il rafforzamento delle misure di cyber security Di cui tanto abbiamo parlato E del sistema di accoglienza dei profughi certo. E poi c'è una tassa straordinaria sì. Sugli extra profitti Solo gli extra profitti eh, Che colpisce tutte le imprese dell'energia elettrica Gas e dei carburanti E qua eh, si apre un dibattito eh. Perché molta gente ha fatto la classica domanda Cosa sono gli extra profitti? Eh, e ne parleremo adesso Cercheremo di capirlo anche noi bravo e di fatti ne parleremo con il nostro ospite gli extra profitti sono i profitti degli extraterrestri capito? infatti e ho visto i numeri sono veramente numeri <ride> da match. alieni Da Ma alieni. in questo periodo veramente veramente e poi adesso col calo dei, dei prezzi ai distributori si vedono tante magagnine capito? A proposito del decreto energia di cui stiamo parlando, questa è Radio c'è anche una novità importante, ovvero il potenziamento dell'attività del garante della sorveglianza dei prezzi, sì. che si chiama Mr. Prezzi. Lo ah, Mr. Prezzi. Eh, Mr. Prezzi, buongiorno. Mr. Prezzi, buongiorno che può convocare, Mr. Prezzi può convocare, ascoltate bene, le imprese e le associazioni di categoria per verificare che il livello dei prezzi, dei beni e dei servizi eh, corrisponda a quelli di mercato. Mm. Se ciò non dovesse essere e se non ci fosse per esempio una spiegazione plausibile da parte del produttore, certo. può infliggere, Mr. Prezzi può infliggere multe da 500 fino a 5.000 euro. Certo, però anche qui, 500-5.000, detto così Sembra poco, dipende sempre a chi la fai questa esatto. multa. Se tu a un, un, un esportatore di, di petrolio sì. gli, fai, gli commini una multa di 5.000 euro che equivale al pieno di un furgoncino, altro poco, no, 5.000 euro fa il pieno A, ah, gli zippo che stanno sulla nave, gli fai un baffo. Quindi eh. c'è un po' di polemica sul fatto di, di non uh, di essere un po di non dargli più la legnata eh. con coraggio come si deve. Tra poco però poi parleremo anche di un altro piccolo problemino. eh sì, tra poco, non tutti sono adeguati con i pezzi Giannini. Approfondiremo anche questo punto con il direttore di informazionefiscale.it Francesco Oliva. Ecco. Decreto Energia qui a Radio Kiss Kiss ne stiamo parlando e per analizzare meglio i dettagli di alcune voci del provvedimento in diretta con noi il direttore di informazionefiscale.it Francesco Oliva. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito, chississà a tutti. Grazie Hola. a lei, grazie a lei. Chississà a lei direttore, quindi partiamo subito da questo decreto energia. Noi vogliamo sapere, possibilmente, in concreto, eh, in concreto quali saranno i benefici eh, che otterremo. Il decreto energia è stato varato la scorsa settimana e sì. pubblicato in gazzetta ufficiale nella giornata di ieri è il secondo intervento che viene fatto dal governo in, pochi, in due mesi praticamente, in poco più di due mesi eh, per due finalità che eh, chiaramente purtroppo conosciamo tutti da un lato quella di contrastare il caro bollette e dall'altro quello di eh, contrastare il caro, eh, il caro benzina con una serie di eh, strumenti che sono diversi eh, fra di loro mh, e sono eh, destinati alle famiglie eh, con un, diciamo, il potenziamento del bonus, eh, il cosiddetto bonus sociale o bonus energia eh, per e per anche essere. alle imprese con la previsione di eh, tutta una serie di crediti d'imposta eh, che hanno eh, modalità di applicazione diversa a seconda del settore cui si riferiscono. Per attivarli eh, questi bonus eh, bisogna fare qualche cosa o sono automatici, soprattutto quelli bonus energia per le, le, le super bollette per intenderci allora il bonus bollette eh, può essere a, si attiva automaticamente nel caso delle famiglie che hanno ISE non superiore a 12.000 euro okay. il nuovo limite, quello precedente era 8.000 sì. eh, in questo caso eh, ci sono eh, tre casi eh, diciamo tre tipologie di, di bonus quindi tre diversi importi che possono essere percepiti che vengono accreditati come sconto direttamente in bolletta sì. eh, grazie all'ARERA che è diciamo, questo ente che monitora eh, l'ISE e l'ISU che lo comunica quindi comunica il dato al gestore del, dell'energia eh, elettrica e, e questo diciamo, applica lo sconto in fattura. Attenzione però che c'è un caso in cui sì. va presentata la domanda al proprio comune ed è quello in cui il bonus spetta per condizioni di eh, salute eh, precarie di un componente, il nucleo della famiglia, in particolare un componente che ha necessità di eh, trattamenti che richiedono apparecchiature elettromedicali, okay, quindi beh. un maggiore consumo. Quello è l'unico caso in cui è necessario presentare la domanda. Per le imprese, invece avviene di fatto in automatico perché il sistema dei crediti imposta viene applicato sostenendo, diciamo, provando di aver sostenuto una spesa e quindi calcolando autonomamente questo bonus, che poi viene. Eh, tra virgolette scaricato nel modello F24. Ok, quindi possiamo dirlo che, fra virgolette, questi sono aiuti veri sia alle imprese che ai cittadini semplici. Sì, assolutamente okay. sì. Ma invece adesso stamattina con Giannini discutevamo, caro direttore, cercavamo di capire in cosa consiste questa famosa tassa extra profitto che verrà attivata, dicono, e soprattutto a chi è diretta. Allora la, la, la tassazione sugli extra profitti è, ehm, che dovrebbe finanziare totalmente il condizionale poi per certo. un attimo vediamo perché ehm, viene applicata a tutte le aziende che producono energia elettrica, gas naturale, gas metano eh, che, eh, oppure che lo eh, rivendono. Eh, come funziona? Viene, eh, viene applicata un'imposta del 10% sul margine aggiuntivo dei profitti degli extra profitti ottenuti dalla, dalle imprese che svolgono queste attività nel periodo compreso fra il 1 ottobre 2021 ed il 31 sì. marzo 2022 rispetto allo stesso periodo, agli stessi sei mesi del periodo del, dello scorso anno. Facciamo un esempio, se sì. produco un extra profitto, eh, se produco profitti pari a eh, 100 in quei sei mesi dell'anno precedente e ne ho prodotti 120 quest'anno quindi dal 1 ottobre 21 al, 30, al prossimo 21 marzo sulla differenza quindi su 20 eh, applico il 10% okay. eh, perché ho utilizzato il condizionale prima? Perché eh. da alcune stime mh, è uscita un'analisi molto interessante su eh, Milano Finanza se, i lettori, se gli ascoltatori vogliono andare a leggerla eh, sostanzialmente pare che quest questa tassazione non produca 4,4 miliardi di euro, si tratta di stime, ovviamente lì volendo pensare male, cosa che non dobbiamo fare ma No. Ah, ecco. volendo, <ride> volendo mai, si potrebbe eh, immaginare che poi questo, queste risorse vengano finanziate in deficit, tradotto ecco. rischino poi di ritornare a, uh, ad essere sostenute dai cittadini eh, sotto eh, altre per liberare la, la mancanza lì sarebbe Speriamo veramente no. quando sarebbe... invece sarebbe economia circolare: no? Tanto eh. l'energia, abbassami l'energia, tanto io poi dopo pagare la bolletta te le ridò. Veniamoci sarebbe incontro. veramente una cosa paradossale. Grazie, direttore, grazie eh. di essere stato con noi, e poi approfondiremo su questo queste multe che dovevano essere esemplari ma fanno un po', sono le multe del, di Topolino praticamente da 500 a 5.000 euro per le anomalie dei prezzi non giustificate insomma. Sì, su quello invitiamo sicuramente gli ascoltatori a leggere il sito del Ministero dello Sviluppo Economico ecco. perché le multe sono sicuramente Strane quantomeno, molto basse, come dicevate correttamente voi, però lo strumento secondo me va un attimo come segnalazione di anomalie eh, su, non solo sul comparto energia, ma anche su altri va visto, quindi chi ah, vuole, okay. cioè, è come se fosse administratore... una lampadina che si accende, a prescindere dalla, dal numerico della multa. Sistema sanzionatorio Perfetto. ripeto, come avete detto correttamente voi impostato in modo strano, sanzioni troppo basse, soprattutto rispetto a, a, alle aziende di cui parliamo ma strumento che concettualmente va analizzato perché potrebbe essere utile. Se Grazie Grazie direttore, grazie a tutti. Salutiamo, salutiamo Francesco Liva, direttore di informazionefiscale.it, che ci ha guaiato su questo decreto Energia.